Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video ovviamente non arriverò ai livelli di decibel qualcun altro però noi ci proviamo insomma eh, sono contento di fare questo video perché è in collaborazione con la vulcanica simpaticissima, intelligentissima Matrix quindi vi lascerò per chi non conosce ancora Matrix il canale il... ecco Solita dislessia, il link al canale di Matrix e il link al video gemello in collaborazione con Matrix. Anche se non arriverò mai al suo talento nelle urla. Cosa abbiamo deciso di fare insieme? Eh, in realtà l'ho fatto scegliere a lei perché io ho 825 miliardi di tag da portarvi e lei ha detto che si sentiva molto attratta dal tag del sonno quindi le ho mandato uh, le domande del tag del sonno e voi starete per vedere il tag del sonno um, è stato ideato da Paola Stahl e Alessandra Diavoletta mentre io l'ho visto ormai 500 anni fa sul canale di Vittoria Vitti Maccarini vi metterò tutti questi canali ovviamente sempre nel box informazioni. Meno male che non video smr perché in questa via c'è sempre casino. Ma basta parlare, andiamo alle domande che io devo aprire. Domanda numero 1. Hai sonno leggero o dormi bene? Non dormo bene da circa due anni. Uh, più o meno da quando sono arrivati i cuccioletti c'è una sola occasione in cui io dormo bene che è quando ho um, come dire un incontro biblico ecco con qualcuno che è cosa alquanto rara e in più come se tutto ciò non bastasse ho proprio il sonno leggero di natura quindi non auguratevi di essere come me in questo cosa ti viene più facile? addormentarti o svegliarti? Beh, eh, questa domanda mi sembra un po' collegata alla prima. Avendo il sonno leggero ovviamente è più facile svegliarmi. Il letto lo condividi preferibilmente con... Attualmente l'unico essere vivente con cui condivido il letto è l'unico... Eh, di tutti quelli che ho intorno con cui preferisco condividerlo che è la mia cagnetta Freya se dovessi scegliere un, un altro essere vivente col quale condividere il letto devo ancora conoscerlo quindi ah ah ah di marito numero 4 se la tua vita sentimentale fosse una musica sarebbe eh, la marcia funebre la marcia funebre perché è di una tristezza infinita la mia vita sentimentale di quante ore di sonno hai bisogno come minimo? Allora, io penso che il mio minimo sia 5-6 ore e eh, perché di più mi fa venire mal di testa, no Facciamo 6-7, più che 5-6 Tra le 6 e le 7 ore è proprio massimo eh, Cosa vorresti sognare più spesso? Ma in realtà niente, vi spiego il motivo Uh, gli incubi sono brutti in quanto tali e i sogni belli sono brutti perché non sono veri quindi uh, sarebbe meglio non, non sognare niente perché poi se no fai un sogno bello ti svegli e dici: No, cacchio, non mi volevo svegliare. Um, cosa ti fa più contento vedere la mattina appena sveglio? Beh, una cosa è sicuramente vedere che Freya ha passato tutta la notte con me. E, siccome la signorina non lo fa quasi mai, le volte che lo fa mi stupisco e sicuramente, sicuramente mi sveglio col sorriso. Un'altra cosa che mi farebbe piacere in questo momento è, fidanzato o non fidanzato, svegliarmi comunque in una casa diversa da questa perché non ci sto eh, proprio minimamente bene vicino a cosa o a chi non vorresti mai svegliarti a cosa o a chi beh eh, sicuramente a un animale tipo serpente cosa del genere e a chi non mi vorrei mai svegliare nella casa dove sono nato ecco eh, qualsiasi familiare sarebbe una cosa altamente negativa mm. Cosa riesce a rubarti? Il sonno, le arrabbiature, sicuramente uh, le ansie, le paure più forti del solito, non, non quelle di tutti i giorni, no? Quelle in futuro, cose del genere, delle ansie magari imminenti e uh, soprattutto di una certa portata e, no. e poi boh, basta, non mi viene in mente nient'altro. Qual è stato il luogo più scomodo dove hai dormito? la mia sedia a rotelle perché probabilmente per il fatto che sto invecchiando ogni tanto capita di addormentarmi sulla uh, sedia a rotelle e sinceramente non è comodo perché non riesco mai a fare un sonno intero e soprattutto la mia posizione, il mio aspetto è più o meno questo. Ecco, quindi vi posso assicurare che non è una cosa uh, comoda. Uh, ragazzi, io non mi sono scritto i tag in questo frangente, per cui spero che questo tag possa essere visto da qualcuno, possa rifarlo, magari la prossima volta mi scriverò i tag per essere un pochino più originale. Prima di saltarvi e prima di reinvitarvi a fare le cose che dico sempre Vorrei concludere questo video mm, pubblicizzando un ragazzo, un signore, insomma non so quante ne abbia a cui l'ho promesso veramente da tantissimo tempo e finalmente lo sto facendo Ti chiedo scusa Daniele se ti ho fatto aspettare un sacco Um, vi sponsorizzo il canale di daniele ds3 scritto tutto attaccato e con le due maiuscole di S daniele ds3 che sul suo canale eh, pesca essenzialmente eh, video divertenti in giro per la rete e li riposta si sa che l'umorismo è una cosa soggettiva tutto quello che volete però da parte mia ve lo consiglio perché eh, a me sinceramente 9 su 10 fanno ridere, quindi passate anche dal canale di Daniele di 3 Detto questo, io vi saluto, vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale, a quello di Matrix e a quello magari di Vittoria Vittima, carini, visto che ve li metto tutti e attivate tutte e tre le campanelle per non perdere video di nessuno e, e per quanto mi riguarda mi farebbe piacere se mi seguiste su tutti i miei social ringrazio Matrix, la vulcanica Matrix per la collaborazione e noi ci vediamo al prossimo video